Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio presentare Sway, benvenuti Sway. Vediamo che cos'è Sway. Sway è un'applicazione Microsoft, serve per presentare e pubblicare il proprio lavoro utilizzando testi, immagini, multimedia, creare un diario di apprendimento, un portfolio, realizzare storie, preparare newsletter e uh, organizzare report alcune caratteristiche importanti di Sway in didattica l'interfaccia si strumenta rispettando stili e preferenze di ciascuno offre la possibilità di scegliere linguaggi diversi permette facilita la condivisione può anche essere condiviso in uh, scrittura Sway sviluppa competenze di progettazione, di socializzazione delle conoscenze, di collaborazione, di disseminazione e pubblicazione. Sway è disponibile gratuitamente per chiunque abbia un account Microsoft Hotmail Live o Outlook.com. Quando si usa Sway come parte di un abbonamento a Office 365, è possibile creare Sway più sofisticati con contenuti aggiuntivi. Le scuole possono accedere gratuitamente su richiesta Office 365. Gli studenti in questo caso possono accedere a Sway e alle applicazioni comprese nel pacchetto con un account della scuola. Una volta che vi siete collegati al sito osway.com e avete fatto login, vi trovate questa interfaccia. Andate, eh, potete eh, scegliere anche un um, uh, modello oppure potete creare un nuovo uh, contenuto. Crea nuovo. Di, di, vi dà la possibilità eh, di default di mettere il titolo della vostra Sway e posso fare eh, mai learning per prova diari okay. eh, voglio aggiungere uno sfondo a, a, questa, a, a questo titolo e, um, e, e, e quindi andrò a cercare, a cercare un contenuto che vedete già mi propone del Mail Learning Diary e ne sceglierò adesso uno, va bene, scelgo uno qualsiasi questo ok e lo trascino poi eh, posso aggiungere, poi vedremo come nella riproduzione come viene, aggiungiamo qualche altra pagina. Posso aggiungere eh, eh, un, del, ad esempio un titolo. Ad esempio, cosa si intende per learning. diari o qui cos'è un diario di apprendimento eh, comunque eh, qualsiasi cosa adesso è semplicemente una prova poi eh, possiamo eh, trascinare qui un'immagine un mm. qui scrivo le diari nella casella di ricerca per trovare un'altra immagine e um, me da uh, parecchie va bene, scelgo una qualsiasi adesso non medito, e, um, um, e, e, uh, e dopo di, uh, di ciò potrei aggiungere della, dopo aver messo questo titolo della, del testo, ad esempio, questo in, in collo del testo. Ecco, e ehm, potrei, eh, questo testo tra l'altro eh, potrei enfatizzarlo e eh, evidenziarlo anche. Ok, e eh, quindi eh, posso aggiungere altre, eh, andiamo a vedere in riproduci che cosa è successo. Vedete, mh, mh, e questo mi dà eh, una visualizzazione laterale, vado in modifica e eh, vado in modello e eh, in modello in stili scelgo invece una eh, visualizzazione verticale, nel, quindi faccio di nuovo riproduci, vi faccio vedere quindi come viene la visualizzazione verticale in questo modo e uh, vado di nuovo in modifica e eh, in modifica posso mh, vabbè, sempre nella organizzazione in stili, poi trovo anche la possibilità di personalizzare il e lo Sway con colori, effetti pro, eh, grafici e trame posso anche eh, scegliere eh, come ehm, il, eh, ecco, vedete il, come marcare il, il, i vari contenuti quindi il layout eh, mi viene eh, proposto in uh, questa forma nel momento in cui io l'ho eh, personalizzato diverse possibilità Qui. Torno quindi in sequenza e uh, posso aggiungere in sequenza altri contenuti. Eh, tra i contenuti che posso aggiungere sono parecchi. Cliccando sul più, posso aggiungere, come abbiamo visto, testo, il titolo, il testo, le immagini le abbiamo inserito. Possiamo aggiungere anche una pila. Di, uh, di immagini ad esempio aggiungo un contenuto ehm, immagini in questo caso e ehm, un, il, la pila è un gruppo di, di immagini e ehm, il ehm, di, e ne scelgo alcune a caso vediamo scelgo questa questa questa, vabbè, ne ho scelte tre, le scelgo a caso, questa del diario, le faccio aggiungi, quindi ho aggiunto eh, qui eh, tutte le, eh, le immagini del, del gruppo Pila. Andiamo a riprodurci e eh, voi vedete che qui eh, ho la pila della, delle immagini che ho aggiunto e che posso far eh, scorrere cliccando eh, sopra di S. Ora eh, di nuovo eh, quindi vado in modifica, come vedete, e, ehm, o in una modifica o tutto eh, quanto avevo eh, inserito eh, precedentemente. Ora ehm, posso aggiungere sempre in modifica altri elementi, ad esempio elementi multimediali, vedete che posso in, eh, aggiungere immagini, un video, un audio o un incorporamento. Ad esempio eh, vado su youtube e scelgo un video, eh, vado in condividi, vado in incorpora e uh, um, mi uh, copio il, uh, il codice embed del, uh, del video, ritorno sul mio sway e uh, clicco su incorporamento e incollo qui il codice di incorporamento. Come vedete adesso vediamo i riproduci, quello che abbiamo visto prima. E eh, vedete che ho, mh, eh, ho inserito qui la, pure il video. Ecco, qui lo posso ingrandire e qui il, il video di YouTube che funziona perfettamente. Posso modificare la visualizzazione del video YouTube, farlo ad esempio medio, e eh, in riproduci, poi vado a vedere come eh, si colloca, vedete che è una collocazione migliore rispetto alla eh, precedente scelta che lo vedeva piccolo e quindi me lo accatastava. Ora vado anche a modificare il gruppo pila che risultava troppo piccolo, lo imposto l'enfasi sulla scheda su media e uh, andiamo a vedere e riproduci come uh, viene il uh, gruppo PILA precedentemente fatto vedete che è migliore la visualizzazione in questo uh, modo Ok, vado di nuovo in modifica e um, una volta che ho ultimato il mio uh, lavoro vado in condividi Posso invitare le persone a visualizzare o anche a modificare il mio Sway e qui ho il link dello Sway, posso ehm, eh, ottenere un collegamento visivo, eh, condividere su Facebook, eh, Twitter e LinkedIn o ottenere anche un codice di, inco di incorporamento. Eh, tra le altre opzioni ho la possibilità di chiedere una password per visualizzare o modificare questo, eh, questo way. Questo è tutto brevemente. Buona serata a tutti.